oggi un video utilità sì perché penso che a tanti di voi eh, come a me è successo di andare a perdere dei dati o meglio dei file eh, di cose importanti che avevate nel pc che avevate su una micro sd che avevate su una pendrive che avevate su un hard disk esterno come questo cioè è un attimo andare a perdere dei file importanti eh, soprattutto al giorno d'oggi dove eh, tutta la nostra vita è praticamente un file che si un video, una foto, una canzone, un file di testo, eh, che sia un file pdf, cioè veramente ormai abbiamo tutto la nostra vita in un file e questo tanto utilizzo di memoria dove archiviare tutti i nostri file ci eh, porta eh, spesso a commettere degli errori volontari o degli errori involontari magari andare a perdere foto di ricordi importantissimi perché li abbiamo cancellati accidentalmente o magari dei video o qualsiasi altra cosa magari di lavoro dei file di lavoro pdf piuttosto che word o excel quindi eh, cose che se le andiamo a perdere ci mandano veramente veramente amassa il cervello eh, a me è capitato ovviamente con video e foto una volta con un action cam e una volta con un drone pensavo di aver già trasferito eh, nel mio hard disk eh, i file che avevo su quelle memorie eh, invece no e quando mi sono accorto di averli cancellati lì è stato il panico è da lì che eh, ho iniziato e ho capito che bisogna avere eh, nel proprio pc un eh, programma di recupero eh, di dati e eh, ce n'è più di uno quello che vi porto oggi sul canale è quello che ho provato io e devo dire che è tanta tanta roba uno perché ovviamente ha un'alta percentuale di recupero tanti file potrebbero non essere recuperati però una buona percentuale di file vengono recuperati e come diceva qualcuno eh, piuttosto che niente meglio piuttosto eh, e quel qualcuno la sapeva lunga ve lo dico io eh, quindi meglio recuperare magari 10 foto eh, di 30 che avevamo che non recuperarne neanche una questa è la mia opinione eh, e poi ovviamente eh, possibile anche andare a recuperare file di micro sd di hard disk danneggiati eh, dove non siamo stati noi a cancellare involontariamente eh, i file ma c'è proprio eh, un danneggiamento della memoria e anche qua questo software riesce comunque ad andare a recuperare in parte quello che avevamo nell'hard disk piuttosto che in un'altra memoria e questo software di cui vi sto parlando è della software house Tenoshare e si chiama 4DDiG eh, non so se non me l'ho detto giusto eh, comunque vi lascio qua sotto il link in descrizione nel caso vogliate eh, dargli un'occhiata nel caso vogliate acquistarlo c'è cioè mi sembra tre possibilità eh, di acquisto c'è cioè quella eh, per un mese quella per un anno o quello a vita ovviamente i prezzi poi variano eh, però ho visto che fanno spesso eh, degli sconti eh, su quello che è il prezzo di listino eh, io mi sono trovato benissimo quando ho avuto questi problemi che vi ho appena descritto eh, sono riuscito a recuperare praticamente quasi tutto quello che avevo nella micro sd perché erano delle foto e dei video eh, di una location in cui ero andato ma dove non è che ci potevo tornare il giorno dopo eh, era molto lontano da casa ero in trentino quindi eh, detto tutto questo adesso volevo farvi vedere come funziona questo software perché uno dei suoi punti di forza oltre l'alta percentuale di riuscita di recupero di file è la praticità e la facilità di utilizzo che chiunque può utilizzare il software è disponibile sia per ios che per windows quindi chiunque può eh, utilizzare questo software e adesso voglio farvi vedere appunto il suo funzionamento per farvi vedere come funziona eh, e per farvi vedere la sua resa ho, eh, ho qua una micro sd nuova quindi non è mai stato memorizzato nessun file e nel computer nel mio mac ho creato una cartella che ho chiamato prova4ddig dove all'interno ho messo alcuni file poca roba perché altrimenti eh, il tempo di recupero diventa molto lungo perché se avete tanti file, eh, avete file grossi il tempo di recupero che lui eh, ci metterà eh, sarà davvero davvero notevole quindi nel caso dobbiate recuperare eh, roba non spaventatevi se il computer ci metterà magari anche un giorno intero a recuperare tutto perché se avete eh, 200 300 400 giga di roba eh, di vario tipo ci mette tante tante ore però quello non è importante come vi ho detto eh, l'importante è riuscire a recuperare almeno in parte quello che eh, probabilmente avremo perso per sempre allora come vi ho detto qua all'interno di questa cartella ho messo eh, delle foto quindi ho messo eh, 6 foto Foto, ho messo un file PDF che è un manuale di istruzioni. Ho messo eh, una musica e ho messo un video fatto con il drone quindi eh, la mia idea è andare a mettere la micro sd che non è mai stata utilizzata all'interno ovviamente dello slot micro sd del mio mac vado a trasferire questa cartella all'interno della micro sd dopodiché vado a cancellare i file e vediamo cosa succede vediamo se lui riesce a recuperare almeno in parte questi file che io avevo messo all'interno della micro sd quindi vado a eh, la confezione della micro sd nuova fiammante eccola qua vado ad inserirla nel suo slot vado ad aprirla vado a trasferire la cartella come abbiamo detto prova eh, 4DDiG E vediamo che sono eh, 1,68 giga di file. Perfetto. Adesso vado a riaprire eh, la micro SD, vedete che c'è la cartella che ho creato con i file che avevo eh, posizionato già prima nella cartella quindi abbiamo in tutto eh, nove file come abbiamo detto 6 foto un video un pdf e una canzone questi sono i tipi di file che ho inserito ovviamente lui è in grado di recuperare altri tipi di file che sia un file word un file excel eh, però giusto per farvi capire come funziona quindi vado a eliminare la cartella vado a fare sposta nel cestino vado a svuotare il cestino Perfetto, quindi adesso se io apro la mia eh, micro SD vedete che è completamente vuota, il cestino è vuoto, quindi a questo punto vado ad aprire il software come vi ho detto che si chiama Tenoshare 4DDiG vado ad aprirlo dobbiamo dargli anche la password di autorizzazione perché comunque lui deve avere l'accesso anche agli hard disk nel caso dovessimo recuperare file dal nostro hard disk e quindi dal nostro computer in questo caso non è quello che dovremmo fare oggi infatti io vado a selezionare non Macintosh come ci dà lui di default ma vado a selezionare quello che è la memoria eh, esterna micro SD a questo punto vado a fare scansione una volta che l'ho selezionata quindi avete visto semplicissimo scansione e lui inizia a scansionare. Vado a fare vista file così ci dà eh, proprio l'idea di quello che lui va a recuperare come foto, come documenti eh, o come altro in questo caso. Come vedete il tempo di recupero è di 9 minuti ed era un file da 1 gigaset, 1 7, eh, quindi capite che se dovete fare un recupero di un hard disk e di un computer eh, ci metterà tantissime tantissime ore. Eh, però come vi ho detto l'importante è il risultato finale. Quindi attendiamo questi 8 minuti e mezzo adesso eh, e poi vediamo cosa ha trovato. Perfetto abbiamo finito scansione completata. Vado a cliccare OK e vado a cliccare su recupera. Si prega di selezionare il file che si desidera recuperare. Quindi eh, vado a selezionarli tutti, eh, giusto per eh, non saper né leggere né scrivere, io li seleziono tutti e vado a fare recupera. Dobbiamo dirgli dove vogliamo che la cartella che conterrà tutti i file che è riuscito a recuperare il software venga salvata. Eh, io voglio che venga salvata eh, sulla scrivania, quindi vado a cliccare scrivania e vado a cliccare apri vedete che è stata creata una cartella denominata TechnoShare 4 ddig eh, vado a fare apri e questa è la cartella che abbiamo sul desktop quindi sulla scrivania vado ad aprire e qua abbiamo tutto quello che eh, ha trovato il software quindi andiamo su file cancellati e vediamo cosa c'è all'interno non ci interessa non ci interessano questi non ci interessano quindi usciamo anche da qua questi non ci interessano andiamo in questa abbiamo altre cartelle vediamo no tutte queste non ci interessano andiamo in questa in questo file cancellati non c'è niente di quello che ci interessava file esistenti non ci interessa qua non ci interessa probabilmente neanche questa andiamo in file row quindi qua abbiamo allora mp3 ecco qua il file musicale che avevamo eh, che avevo messo nella cartella quindi l'ha ritrovato eh, e funziona infatti è funzionante ok poi eh, jpeg vediamo ha trovato tutte e sei le foto eh, che avevo messo nella micro sd eh, andiamo ad aprirle giusto per vedere se il file non sia corrotto no non è corrotto e si apre tranquillamente infatti vedete che eh, il file è praticamente quello che avevo messo io andiamo avanti a vedere cosa ci ha trovato ancora qua ha trovato un file ico che però eh, il file ico non lo riusciamo ad aprire quindi questo non l'ha eh, recuperato in maniera sana andiamo a vedere qua e qua non ha recuperato ancora niente torniamo indietro, andiamo a vedere file tag e qua abbiamo il file pdf, abbiamo recuperato il file pdf eh, che avevo salvato che sono le istruzioni eh, dell'incisore laser della Longer quindi eh, abbiamo recuperato in totale i sei file video più l'MP3, quindi la musica più eh, il PDF. Non abbiamo recuperato il eh, file video, quello è andato perso. Eh, probabilmente, secondo me, sarebbe potuto essere questo, boh, non lo so l'unico file che non è stato in grado di recuperare di tutti quelli che aveva da recuperare è il file video e come percentuale ragazzi capite che è una percentuale bassissima perché avevamo alla fine 6 7 8 9 file quindi il 10 15 di quello che c'era all'interno non è stato recuperato ed è tanta roba e perché stiamo parlando di qualcosa che è stato cancellato dalla memoria è quello che va valutato perché se fosse fatto Recuperare completamente tutto quello che viene cancellato, eh, allora a quel punto sarebbe inutile cancellare, cioè è tutto recuperabile e tutto è ancora all'interno della memoria. Quindi capite bene che recuperare l'85-90% di quello che avevamo, eh, per noi che abbiamo perso tanti file è tantissimo, qualcosa di eccezionale! Perché è roba che noi non avremmo più. Quindi, anche se avesse recuperato il 50%, sarebbe eh, stato tanta roba lo stesso, perché il 50% di Niente, o il 50% o niente cioè quindi va bene tutto anche se ne recuperava il 30% poteva andare bene perché era sempre meglio di niente eh, quindi secondo me eh, questo software come vi ho detto è incredibile e eh, avete visto la semplicità di utilizzo eh, in un clic fate partire la scansione eh, in due clic eh, salvate la cartella con all'interno quello che lui ha recuperato quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la recensione e la prova eh, di questo software recupera dati della TenoShare il 4DDiG questo software che secondo me è eccezionale a me mi ha salvato la giornata quando avevo cancellato i file spero che non dobbiate mai utilizzarlo ma nel caso eh, dobbiate farlo spero che anche a voi vi migliori la giornata eh, quando scoprite che avete perso i file e lui però alla fine ve li recupera perlomeno in parte quindi se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità prima spoiler di quello che arriva qua sul canale spoiler di quello che vado a fare con i droni quindi tantissimi spoiler di dove vado a far volare tutti i miei droni sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove ho posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale eh, se recupero i coupon sconto anche di questo software eh, li pubblicherò sicuramente anche lì ma soprattutto. Soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un tutorial come questo o una novità. Ciao e al prossimo video!